quotidiano. insomma non così grave perché in fin dei conti la zizzania l'esperienza della zizzania noi la viviamo sempre nella nostra vita però guardate che se noi leggiamo attentamente il vangelo di matteo ovviamente sul testo greco esiste un dettaglio che ci fa capire invece la drammaticità di quella parabola quindi non è una cosa così Importante ma un po' tra virgolette leggera, che non va direttamente a colpire, sì può colpire indirettamente la nostra vita, essere seminare zisania, cioè quasi che afferisce solo all'eloquio, al pettegolezzo, cose di questo genere. No, nel testo greco, il testo greco di Matteo, abbiamo un dettaglio significativo che poi ci può aiutare a capire davvero questa drammatica, parabola che tocca l'escatologia, tocca il ritorno di Cristo, niente un di meno. E vi dico qual è. Al versetto 28, ovviamente nelle vostre traduzioni non credo ci sia questa, questa specifica, mentre se andate nel, nel Vangelo in greco la trovate, è scritto così. Da dove viene dunque la zizzania? Egli rispose loro. Un nemico uomo, un nemico uomo ha fatto questo, è stato un nemico uomo a fare questo, a mettere la zizzania nel campo, e questo aiuterà per interpretazione finale importantissima, dice cogliete prima la zizzania, legatela in fastelli, poi bruciatela, in questi servi Gesù dirà più avanti che sono gli angeli, quindi è la fine, il giudizio finale. Dov'è che noi abbiamo esattamente questo testo nella Bibbia? È solo lì, brano parallelo. Lo abbiamo niente proprio di meno che nel libro di Ester, sempre in ebraico, al capitolo 7, versetto 5, dove Aman, che è un po' il campione, il paradigma eh, come Amalek, eh, Aman è il paradigma di tutte le potenze nemiche ipostetizzate in questo uomo che rappresenta praticamente tutti i campioni dei nemici di Israele, anche quello del, dell'abominio della desolazione, quello che sarà la fine, o che è stato, Antioco IV, Epifane. E come viene definito Aman da Esther? Viene proprio definito così. Viene definito quel Ish o En quell'uomo nemico, quell'uomo nemico ha voluto lo sterminio degli ebrei, vedete, la drammaticità del libro di Esther è proprio quella che per la prima volta le 127 province persiane, dove c'erano tutti gli ebrei del mondo, avrebbero dovuto sterminare i satrapi, i, i popoli, i popoli stessi, tutti gli ebrei, quindi è una visione che per loro, chiaramente, per i figli di Israele è apocalittica. O addirittura scatologica per l'arrivo dei due barra tre Messia, il figlio di Giuseppe, il figlio di Davide il figlio di Aaron. Quindi, la parabola della zizzania, in questo piccolo dettaglio, che troviamo solo qui nel Nuovo Testamento e solo là, in Ester 13, 28 ed Ester 7, 5, 13, 28 in greco, 7, capitolo 7, versetto 5, in ebraico. Qual è il punto di contatto? L'escatologia, la persecuzione di Israele, il desiderio di sterminare gli ebrei. Dio non lo permette. Come non lo permetterà alla fine dei tempi, perché verrà il re di Israele, che non sappiamo chi è, a salvare i suoi figli? Non l'ha permesso nemmeno con il perfido Aman. Credo che questa ricollocazione di quella che noi chiamiamola, no? La parabola della zizania, il buon grano e la zizania, possa essere di aiuto perché la possiamo collocare davvero in una, così, in una, eh, in una situazione escatologica ma anche apocalittica ovviamente di salvezza per i figli di Israele. Ciao e alla prossima!